È stato scritto dalla tua anima perché ancora prima di incarnarti hai firmato un contratto col tuo sé superiore con dio con l'amore dicendo che a un certo punto della tua vita ti saresti risvegliato risvegliata alla consapevolezza di chi tu sei e del perché sei venuto venuta qui per servire la luce per per portare quello che viene chiamato servizio divino e per seguire quella che è la missione della tua anima molto probabilmente se sei già avanti nel tuo cammino spirituale sai già Qual è parte della tua missione d'anima ma se sei all'inizio di questo percorso le domande sono tante ti chiedi perché sono qui cosa sono venuta a fare perché eh, mi viene così difficile vivere in questo pianeta perché non riesco a uniformarmi alla società perché non riesco a fare i lavori che fanno queste persone perché vorrei fare qualcosa di più importante senti come la spinta a voler aiutare il prossimo aiutarlo eh, in tantissimi modi che potrebbe essere dal punto di vista spirituale uh, oppure potrebbe darsi che tu sei un infermiere un infermiera un medico eh, e, e magari già da anni già dal, dal nella prima fase della tua vita la chiamata è stata quella di aiutare il prossimo però è possibile che a qualche livello la tua chiamata sta prendendo una deviazione nel senso che eh, vuoi aiutare gli altri ma non vuoi più aiutarli in, nel modo tradizionale vuoi aiutarli da un punto di vista più profondo il livello dell'anima perché inizi a capire che tutte le malattie che tutti i blocchi eh, che tutto ciò che impedisce alle persone di essere felici è legato a un disagio dell'anima a qualcosa eh, di più profondo Fondo, e che quindi bisogna agire in un piano superiore Questa, eh, queste sono piccole consapevolezze che gli operatori della luce iniziano ad avere quando vengono chiamati dall'anima e quindi magari inizi a studiare a ricercare a leggere libri a frequentare corsi eh, e seminari a guardare video su youtube ad ascoltare i maestri spirituali a studiare le religioni a comprendere meglio la New Age, la spiritualità, insomma, eh, a 360 gradi inizia a fare una ricerca per completare la tua formazione per comprendere chi tu sei veramente. Se sei in un livello avanzato del tuo percorso di vita, inizi a meditare, inizi ad ascoltare il dentro, cioè la tua parte interiore, la tua anima che ti chiama, che ti parla, che ti indica il percorso da intraprendere, però pro, potrebbe essere che anche se sai chi sei, anche se sai che cosa sei venuto a fare, potrebbe, potresti avere dei blocchi nell'agire nella direzione dei tuoi sogni perché subentra la paura e quindi l'anima eh, non è sbagliata la paura la, la paura fa parte del gioco un gioco di riallineamento all'amore perché per poter essere l'amore che tu sei per poter esprimere la, la radianza e irradiare la luce del creatore in questa tua espressione eh, dell'anima eh, devi uscire dall'ego, ossia uscire dalla paura, uscire dal giudizio, uscire dalla competizione, in molti casi gli operatori di luce non conoscono la competizione, non interessa a loro questo tipo di frequenza, però vivi in un livello di autostima molto basso, quindi ricordati che avere una stima alta di te stesso e di te stessa non è ego, ego è sentirsi al di sopra degli altri, ma L'autostima, l'amore per te stesso e per te stessa non ha niente a che vedere con l'ego. Quindi è importante lavorare sull'amore di chi tu sei anche in questa espressione corporea, anche in questa tua espressione fisica, in questo piano della materia. Quindi è un lavoro molto eh, importante quello di riallinearsi alla propria anima, è un lavoro di Amore, un lavoro di riallineamento alla tua vera essenza, e per fare questo c'è un percorso da fare. Un lavoro sul perdono, sul perdono di tutto quello che hai vissuto in questa espressione terrena di questa vita e delle altre vite. Infatti, molte anime antiche, operatori della luce, hanno vissuto in questa vita terrena delle prove talmente difficili che la maggior parte degli esseri umani morirebbero al solo pensiero di vivere questo tipo di esperienze: quindi esperienze di violenza, esperienze di bullismo, esperienze. Дякую ді lutti, esperienze di abbandono, esperienze di rifiuto eh, esperienze molto traumatiche molto forti da superare ma chissà perché la tua anima è più forte, la tua anima sa come deve affrontare queste sfide, però è necessario perdonare, dicono gli angeli, dice l'arcangelo Michele per guarire la tua anima per riconnetterti con l'amore perché per poter servire e aiutare gli altri, devi prima guarire te stesso guarire te stessa e quindi è importante fare questo lavoro spirituale di guarigione del cuore per riconnetterti col tuo bambino la tua bambina interiore per riconnetterti con la tua anima quindi il processo del perdono è un lavoro fondamentale e determinante ok per chi non lo sapesse potrete trovare la preghiera del perdono una persona alla volta sul mio sito internet connessioniangeliche.com è un aiuto molto importante perché almeno avete uno schema potete seguirlo e potete lavorare sul perdono in tantissimi livelli uno strumento molto molto potente che io stessa utilizzo eh, oltre la preghiera del perdono è anche Opponopono mi dispiace, ti prego, perdonami, grazie, ti amo, è un, una, come un mantra eh, che ripetuto più volte andando a Focalizzarvi sul blocco, sul dolore, sulla sofferenza eh, è veramente utile per sciogliere i nodi, ok? Quindi sono tanti gli strumenti. Un altro strumento eh, da me ideato è quello di logo sealing per andare a cambiare la percezione della realtà di dolore e sofferenza legato a un trauma, un lutto, una paura, un'emozione negativa. Per maggiori informazioni vi allego il video qui sopra, potete ascoltare di che cosa si tratta eh, e può essere veramente Utile per pulire, per pulire il canale e sia sì, anima infinita, perché il percorso dell'operatore di luce è quello di pulire il canale, per, eh, per essere ogni singola cellula del tuo, del tuo corpo eh, e ogni parte dei tuoi corpi sottili, quindi l'intero tuo campo energetico, deve arrivare a vibrare nella frequenza della compassione del perdono, perdono della gratitudine. Della gioia infinita perché questo ti consentirà di ascendere di elevarti di innalzarti in un livello superiore in un livello eh, che ti consentirà di essere esempio di amore in terra di radiare la luce del creatore di diventare attraente agli occhi di chi sta cercando aiuto una forma di attrazione che eh, riguarda la connessione del cuore non certo la manipolazione o la seduzione una, La legge dell'attrazione è una legge che dice che i simili si attraggono nei pensieri ma anche nelle intenzioni quindi le tue intenzioni pure di amore di servire di aiutare a, a non faranno altro che attrarre le persone che con amore stanno cercando il tuo aiuto quindi è importante anima infinita se il tuo desiderio è quello di aiutare fare un grande lavoro su te stesso molto probabilmente se sei avanti nel nel cammino spirituale tu questo lavoro lo stai già Facendo. quindi uscire dall'ego significa anche uscire dal giudizio, come ho già detto in altri video, come si fa? Si fa in questo modo eh, osservare il tuo giudizio la tua la, anche la voce egoica che parla dentro di te, non è certo la voce del cuore, quindi per sentire Dio, per sentire gli angeli per sentire l'amore divino è importante trascendere quella voce illusoria dell'ego che non fa altro che giudicare, se ti attaccano non fa altro che rispondere all'attacco, se ti giudicano non fa altro che giudicare e invece è importante quando vi accorgete che quella voce si attiva, rimanere in silenzio e rendervi conto che quella voce non siete voi, che quei pensieri negativi non siete voi e in un certo senso vi dovete dissociare da, questo, eh, da, questo, da questa voce lamentosa ok eh, se sentite lamentele dentro di voi intorno a voi nei vostri pensieri quello è l'ego la distruzione dell'ego è necessaria e fondamentale per ricollegarti con chi tu sei e mano a mano a forza di trascendere l'ego a forza di staccarti da questa eh, da questo da questo finto sé perché è una parte finta, è una parte creata da delle credenze, da dei pensieri che hai eh, pensato più volte, da emozioni magari anche di dolore, eh, mano a mano questo andrà a sgrettolarsi e mano a mano la tua luce inizierà a, a, a essere irradiata all'esterno e mano a mano la chiamata di servire, di aiutare eh, diventerà più grande ma allo stesso tempo diventerà più concreta e riuscirai anche nella, nel piano della materia a manifestare il tuo sogno, possa essere quello di anche esercitare in un settore tradizionale, ci mancherebbe altro, ma possa essere anche quello di diventare un operatore olistico piuttosto che... Mm, come dire aiutare gli animali aiutare diventare un attivista eh, per, per servire gli animali che sono le creature che abitano questo pianeta sono i veri abitanti del pianeta terra e che stanno urlando e stanno chiedendo aiuto alla madre terra oppure potresti metterti a servizio del, della, della terra dal punto di vista ecologico dal punto di vista di, eh, di, di, di fare una di, magari anche lavorare in un settore eh, che produce un tipo di energia più eh, sostenibile, più ecologica, insomma qualunque sia il settore che possa, eh, possa essere indirizzato ad aiutare la madre terra, gli animali, le persone, perché eh, inizia ad avere una chiamata più elevata, cioè la tua chiamata al servizio divino va a trascendere l'ego, mentre l'ego invece... Eh, si concentra su che lavoro posso fare per diventare ricco eh, un esempio no oppure eh, mi laureo in uh, divento un avvocato non per aiutare gli altri ma perché posso guadagnare tanti soldi quindi è un'intenzione un pochino Sbagliata. non sto dicendo che tutti gli avvocati sono così no, assolutamente ci mancherebbe altro però molte persone nel mondo della terza dimensione purtroppo non è un giudizio ma eh, erroneamente anche per cultura vengono, eh, vengono sollecitati a eh, a studiare a migliorare se stessi per avere un bel posto fisso eh, per un discorso solo ed esclusivamente economico quando invece la chiamata è dell'anima eh, l'anima vuole servire la luce l'anima vuole portare un servizio divino quindi anche l'abbondanza dal punto di vista economico è una conseguenza diretta di quello che tu fai come servizio ma la priorità è il servire l'aiutare il prossimo aiutare eh, e, e poter anche esprimere la tua anima eh, molti operatori di luce sono artisti sono pittori sono cantanti sono scrittori Uh, quindi c'è bisogno di portare fuori questa tua creatività perché se tu sopprimi, se tu non permetti alla tua anima di venire fuori, rischi di ammalarti anche nel corpo nell'anima nello spirito e rischi di cadere in un livello anche di depressione perché vai a respingere quello che invece tu vuoi essere perché tu sei quella cosa lì e quindi devi esprimerti a 360 gradi eh, molte anime stanno vivendo paure paure molto grandi paure quasi irrazionali perché mh, non riescono a superarle non riescono a uscire dal giudizio negativo di se stessi, del mondo, perché inizia, sono molto sensibili anche alle energie eh, e sensibili anche alla situazione esterna e caotica che abbiamo nel mondo della terza dimensione, che porta a qualche livello di istruzione, guerra, competizione, eh, morte di migliaia di animali, quindi quando inizi a diventare sempre più sensibile puoi vivere assolutamente una fase di grande dolore e sofferenza eh, per l'umanità. Io ricordo che nel 2019, eh, veramente ancora prima che arrivasse il virus e così via, io sentivo l'urlo della madre terra, l'urlo degli animali, l'urlo dei bambini di bambini che stavano vivendo anche violenze e così via, quindi sentivo il dolore dell'umanità. Eh, essendo chiaro senziente, questo dono si è sviluppato come all'ennesima potenza, era invivibile in un corpo umano per un essere umano vivere quel dolore. Eh, quindi questa sensibilità estrema eh, io ho dovuto pregare, ho dovuto lavorare su me stessa, ho dovuto perdonare perché No, molto probabilmente non ce l'avrei fatta a vivere, a vivere in, questo piano, in questo piano della terra perché è troppo, eh, troppo denso, eh, c'è troppo dolore, c'è troppa cattiveria. Eh, e l'unico modo per uscire da tutto questo è il perdono e la preghiera. Eh, volevo assolutamente informarvi che eh, ho scritto delle preghiere eh, dettate dall'Arcangelo Michele, che sono un grandissimo aiuto e un grandissimo sostegno eh, per le anime che stanno vivendo questa sensibilità estrema, che hanno bisogno di protezione, che hanno bisogno di essere più forti, più nel proprio potere e che stanno vivendo questa trasformazione energetica questo passaggio vibrazionale, ma sono eh, molto eh, empatici, molto sensibili. Questa preghiera è la preghiera di protezione psichica giornaliera, c'è cioè la protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. E potete trovarlo sul mio sito internet connessioneangeliche.com. Risorse gratuite e potete trovare queste preghiere anche su YouTube, quindi sul mio canale Connessione Angeliche con l'Arcangelo Michele. Ascoltare tutti i giorni o recitare tutti i giorni queste preghiere vi consente di schermarvi vi consente di accettare il mondo della 3d così com'è questo non significa che sia giusto ma ricordiamoci che la preghiera il perdono e mandare luce eh, nell'oscurità servirà per aiutare molte anime ad ascendere perché l'obiettivo è quello che più persone possibili possano elevarsi innalzarsi in un livello vibratorio superiore perché la madre terra ha fatto la scelta di ascendere quindi chi ascenderà con lei riuscirà a vivere la nuova energia riuscirà a vivere il nuovo paradigma de, eh, di amore ok siamo veramente nei tempi finali questi tempi sono determinanti sono di passaggio e per questo che molte anime si stanno risvegliando proprio in questo periodo storico speciale. Speciale, ok quindi nonostante io mi sia risvegliata nel 2009 e sono in piena transizione naturalmente in un livello molto più elevato rispetto all'inizio perché ripeto qualche anno fa la mia sensibilità era esagerata e per me è stato veramente difficile fare questo passaggio questa transizione ma veramente l'aiuto degli angeli l'aiuto dell'arcangelo michele l'aiuto di queste preghiere è stato determinante per conseguire Sentirmi, di mantenere la mia sensibilità e la mia, la mia empatia, ma di vivere anche un livello di accettazione nei confronti di chi ancora. E indietro di chi ancora eh, si sta risvegliando quindi non smetterò mai di fare il video non smetterò mai di parlare di questi argomenti perché non sono passati non è assolutamente vero chi pensa questo non è in una fase di transizione chi pensa questo è ancora nella fase del risveglio mentale cioè crede di essere risvegliato qui ma non qui Ok, non è ancora il suo momento per lo shift perché veramente le anime in risveglio sono tante e hanno bisogno di conoscere, di avere queste informazioni okay? per quanto riguarda il servizio divino, in quanto questo video riguarda il servizio divino è importante ascoltare l'anima eh, molto probabilmente verrai spinto a cambiare direzione, cambiamento di relazioni, cambiamento di lavoro cambiamento di e mm ambiente cambiare città cambiare casa molto probabilmente la tua anima ti porterà a fare dei cambiamenti drastici nella tua vita eh, che sono fondamentali all'inizio ti creeranno tanto dolore tanta sofferenza ma il premio che tu riceverai in cambio sarà molto grande perché riuscirai finalmente a sentirti vivo a sentirti gioioso gioiosa a sentire che questa è la chiamata della tua anima a sentire a poter esprimere creativamente la tua anima, a poter fare il lavoro che tanto desideri, eh, poter aiutare gli altri, sentirti grato, sentirti grata, incontrare il partner di vita perché anche questo è importante. Molte anime lavoreranno in coppia, come coppie sacre sul pianeta Terra. Pensate alle coppie di fiamme gemelle, come alle coppie di anime gemelle che non sono da sottovalutare: l'amore delle anime gemelle è fondamentale. Mentale per mantenere l'energia dell'amore viva sul pianeta Terra, quindi molte coppie sacre lavoreranno per operare il servizio divino, per aiutare gli altri, per portare eh, esempio d'amore in Terra e per aiutare concretamente chi è indietro nel cammino ad uscire da questo dolore, da questa sofferenza, dai traumi, da, dalle emozioni negative, dalle paure. Il lavoro degli operatori di luce è proprio quello di prendere per Mano, prendere per mano il prossimo e accompagnarlo in un livello successivo eh, della propria evoluzione ma non solo servizio divino è raggiungere quella vibrazione di amore essere espressione del, dell'amore che tu sei veramente perché anche solo con la tua presenza irradierai la luce del creatore questo è fondamentale questo è fondamentale per mantenere alte le frequenze sulla terra per integrare i codici di luce del creatore per radicarli alla terra e per permettere al pianeta di ascendere più velocemente ok o meglio aiutare le altre creature del pianeta ad ascendere più velocemente perché il pianeta sta già vibrando in una nuova frequenza sta già eh, ricevendo i codici di luce sta già accettando noi dobbiamo fare lo stesso questo ci consentirà all'unisono di Creare una nuova realtà un nuovo paradigma di amore un mondo ricco di abbondanza comune per tutti di gioia infinita dove non esisterà più nessun tipo di razzismo nessun tipo di giudizio ognuno potrà esprimersi spiritualmente creativamente lavorativamente si lavorerà meno ore eh, ci sarà più tempo per dedicarsi alla propria spiritualità la spiritualità verrà considerata sacra nella nuova energia eh, e assolutamente non esisteranno più questi scontri questi giudizi violenti eh, ci sarà la fine della guerra la fine della dominazione la fine della competizione la fine dell'ego ci sarà la caduta dell'ego e quindi anima infinita il tuo scopo è proprio quello di ascoltare e di portare il tuo servizio divino, perché il mondo ha bisogno di te. Perché se tu non lo farai, vivrai male la tua vita, se tu non ascolterai la chiamata dell'anima, hai firmato un contratto d'anima. È un contratto che, che, cioè, molto probabilmente sia la tua ultima incarnazione. E questo contratto non è un contratto che, per carità, se non se deciderai di non, di non seguire la chiamata della tua anima vivrai male perché sei più sensibile e questa tua sensibilità la devi in qualche modo eh, utilizzare a servizio del prossimo. Non riuscirai se no a vivere, eh, possa anche solo essere aiutando amici e parenti, aiutando la famiglia ad evolvere, però a qualche livello devi irradiare la luce, devi fare un lavoro di autoguarigione, un lavoro di riallineamento alla tua anima. Il tuo sé superiore, perché sennò eh, vivrai male? Perché l'anima spinge, l'anima è più forte, eh, l'anima ti sta chiamando. Quindi, per piacere, anima infinita, non aver. Paura di ascoltare la tua anima l'unica cosa che io ti posso dire è se non riesci ad affrontare questo passaggio se non riesci a seguire lo scopo divino della tua anima se hai bisogno di una mano puoi assolutamente rivolgerti a un coach spirituale e se, se eh, reputi che io possa essere una persona di fiducia non esitare a contattarmi e ti mostrerò il lavoro che insegno agli operatori di luce eh, per rendere le anime indipendenti non è mia intenzione rendere le persone dipendenti da me eh, io eh, rendo eh, i miei clienti indipendenti autonomi insegno loro come fare e poi ognuno di voi camminerà con le proprie gambe io stessa quando ho avuto bisogno mi sono rivolta ad insegnanti spirituali ad aiutanti spirituali eh, perché avevo bisogno di una mano eh, per ascendere più velocemente per elevarmi per innalzarmi e per guarire in maniera più veloce ok eh, naturalmente nel rispetto delle tempistiche divine quindi per qualsiasi informazione non esitate o non esitate a contattarmi io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video il prossimo video parleremo del sesto senso inteso come sentire ok un abbraccio a presto ciao ciao ciao